Va bene, allora dopo 10 minuti, caro amico, se li abbiamo fatti passare, possiamo cominciare a concludere essenzialmente l'esercizio relativo al tema di sui semafori. Eh, la volta scorsa ci siamo lasciati, avendo completato il caso d'uso, ma il tema di ci chiedeva anche la realizzazione di demo eh, di interfaccia grafica, okay? eh, quindi. Proviamo a realizzare i mock-up che permettono di eh, rappresentare le videate possibili, potenziali, ehm, che, eh, diciamo, relative allo scenario principale di successo e alle relative estensioni, quindi entrambe le cose. Eh, innanzitutto ci ricordiamo che questo è un caso d'uso relativo al sistema centrale. Quindi ce lo immaginiamo con un'interfaccia web e non con un'interfaccia mobile. Eh, viceversa invece l'altra parte di questo sistema, che ci ricordiamo, era dovuta all'app del, del capo squadra e invece avremmo dovuto in quel caso creare dei mockup eh, più pensati per l'interfaccia mobile piuttosto che per l'interfaccia web. E, è un caso d'uso che ha un trigger esterno, quindi la prima azione viene svolta dal sistema, quindi il, il primo mockup è essenzialmente è una notifica da parte di un sistema che viene accolta eh, dalla persona. Quindi la prima interazione eh, tra sistema e utente non è un'interazione in cui l'utente chiede qualcosa e il sistema risponde, quindi è un punto 1 è un'informazione un che arriva dal sistema verso l'utente avviso l'utente di un'interazione che è una nuova richiesta a questo punto c'è l'azione la, dell'utente per le proprie a cui il sistema risponde quindi l'interazione classica è quella 2-3, cioè l'utente fa una richiesta e il sistema risponde l'1 è un preliminare diciamo così, cosa che permette all'utente di iniziare l'effettiva interazione quindi avremo un mock-up per il passo 1 che è essenzialmente l'avviso la notifica del sistema un mock-up per i passi 2-3 Um, oppure il 2 potremmo già considerarlo nell'1, pensavo che se pensiamo semplicemente a modifica, il 2 semplicemente significa semplificare su quella notifica quindi lo possiamo direttamente fare così, così anticipiamo sempre nell'ottica di semplificare, no? meno eh, passaggi intermedi facciamo, meglio è. Eh, quindi abbiamo una mockup per 1 e 2, a questo punto Nell'1 viene mostrata la notifica nel 2 l'utente diciamo, con la, la notifica dicendo va bene, la voglio trattare adesso. A questo punto il sistema genera la linea 3 nella quale l'utente al passo 4 risponde, seleziona una delle squadre. Quindi abbiamo un mockup per il passo 1-2, un mockup per il passo 3-4 eh, e un mockup ovviamente per il passo 5. E dopo all'interno di questi dovremo ovviamente inserire eh, le estensioni che essenzialmente è solamente quella al passo 3, quindi come risposta al passo 2. Ma partiamo dallo scenario iniziale, io ho già aperto ho andata, la pagina web con Balsamic, creiamo un nuovo progetto, ok, che chiamiamo esame semafori. che con pazienza, eccolo qua. se sì, sì, sì, va bene, lo rendiamo accessibile a tutti, accessibile a tutti. Ok. E quindi all'interno di questo progetto abbiamo detto il primo, eh, primo mockup è quello della notifica. Quindi abbiamo un contesto che comunque è comunque quello di un'applicazione web, quindi possiamo prendere la finestra del browser e immaginare che mentre io sto facendo altre cose, a un certo punto il sistema mi apre un pop-up, che per una volta tanto non sarà di pubblicità, ma sarà di, eh, di un'informazione che mi richiama all'azione che devo compiere quindi ad esempio posso pensare di mettere un rettangolino all'interno del quale il sistema mi dica ad esempio se ho del testo qualche cosa se vogliamo possiamo mettere il testo vero ma eh, e poi abbiamo un bottone che mi permette di dire eh, assegna una squadra oppure semplicemente ignora. Quindi qui ci immaginiamo un messaggio del tipo: ah, è arrivata una nuova segnazione da parte del cittadino, bla bla bla, e quindi questo finestro salta fuori nel momento in cui io stavo facendo l'altro, proprio per questo è un trigger, okay. e io questa richiesta la posso ignorare, va bene, ci penso dopo, oppure passare direttamente e entrare a questo punto forza dentro il caso d'uso, il sistema che mi ha chiesto di entrare in caso d'uso. Quindi questo modella il passo 1 in cui il sistema notifica l'utente che c'è una nuova richiesta da prendere in carico ed eventualmente il passo 2 in cui l'utente chiede di vedere, come diceva il testo del caso d'uso, l'utente chiede di assegnare alla squadra la richiesta. Ok? Quindi qui probabilmente poi ci sarà un titolo che sarà nuova richiesta ma Questo mi rappresenta i passi 1 e 2. Quindi se io lo salvo, lo posso passare, salvare come step 1, 2. I passi successivi, il passo successivi sì, sono il passo 3, nel quale il sistema visualizza i dettagli della richiesta. Okay? Allora, quali sono questi dettagli? Lo sappiamo dal diagramma delle classi dove essenzialmente la richiesta o segnalazione no, conteneva queste informazioni, cioè un tipo di guasto, la descrizione e il semaforo a cui era eh, associato questo guasto. Le informazioni sull'utente direi che tipicamente non le mostriamo, non interessano all'ufficio, quindi è inutile no, portare l'informazione che in realtà eh, con la mail o il telefono non è che il, il personale dell'ufficio si mette a telefonare all'utente in questo modo sono sì, informazioni che avrà il sistema per contattare l'utente, no? ma non fanno parte delle informazioni che l'utente servono per poter eh, selezionare una squadra quindi il sistema dovrà visualizzare due cose i dettagli della richiesta, quindi è una sola e l'elenco delle squadre quindi in questa pagina dobbiamo eh, pensare di avere queste due informazioni allora per farlo possiamo duplicare il nostro mockup possiamo buttare via questa parte che non ci serve più perché a questo punto entriamo in una pagina che sarà l'assegnazione squadra all'interno della segnalazione delle squadre io ho due sezioni la prima mi riepiloga no? qual è la segnalazione quindi ad esempio eh, una adesso mettiamo i titoli veri perché altrimenti eh, diciamo un testo qua che può, potrebbe contenere il titolo Ehm, segnalazione pervenuta e questa segnalazione pervenuta magari la facciamo un punto più grande perché ricordi di più un titolo eh, all'interno di questa segnalazione pervenuta riportiamo le informazioni che abbiamo, quindi avremo una tabellina che mi dà ad esempio, ad esempio il tipo di guasto, poi posso avere quali altre informazioni abbiamo, duplica era questa, Ho la descrizione fornita all'utente e poi avrò il semaforo a cui si applica. No? Andiamo solo a rivedere. L'assegnazione è fatta da una descrizione, un'informazione su quale semaforo, il tipo di guasto, vabbè, la data sarà cioè la data di oggi quindi non mi interessa riportarla, le informazioni sull'utente non servono quindi essenzialmente magari mi conviene visto che la descrizione può essere una descrizione più lunga magari su più righe metto prima tipo di guasto, semaforo e immagino che ci sia scritto qualcosa qui ovviamente il tipo di guasto Ops, qua sotto è il semaforo e la descrizione, magari, eh, è su più righe, è scritta qua sotto, quindi questa è, ovviamente ho messo i titoli, ma qui non mi interessa qual è il testo specifico, no? quindi per velocità mia ho indicato semplicemente dei segni a posto. Eh, qui in questo caso il tipo di guasto noi abbiamo indicato come un testo descrittivo. Eh, noi sappiamo che nella nel momento in cui eh, invece l'utente, no. il cittadino, segnala il guasto, il tipo di guasto viene scelto da una tendina possibile, sì, no? ma qui non c'è più nulla di modificabile. O mettere una tendina o altri bottoni, che è semplicemente una formulazione Mentre invece la parte interessante della ehm di questa pagina è la parte successiva nella quale dobbiamo riportare, almeno il sistema dice il caso d'uso, riporta l'elenco delle squadre disponibili. Quindi il testo del caso d'uso ci dice, visualizza l'elenco delle squadre candidate disponibili per poter alle quali poter... Eh, almeno a una delle quali poter affidare questo intervento. E poi l'ufficio di manutenzione dovrà selezionare una squadra, quindi devo creare un elenco di squadre e dare la possibilità all'operatore di selezionare una di queste. Quali informazioni abbiamo sulle squadre? C'è cioè che cosa che posso scrivere qua per far capire all'utente a dare un criterio di scelta di queste squadre. E noi l'unico criterio che abbiamo sono il fatto che la squadra appartenga alla zona, ma questo me lo deve già garantire il sistema, lui mi farà vedere una squadra che non è di quella zona, ehm, ma ad esempio quanti incarichi in, diciamo così, in sospeso ancora con la squadra, perché il testo dell'esercizio, ci ricordiamo, ci parlava di assegnare le squadre vicine, ma soprattutto eh, scariche che avessero meno lavoro in sospeso quindi si potrebbe pensare di avere queste informazioni sotto forma di elenco oppure sotto forma di tabella ad esempio in cui possiamo riportare il nome della squadra Eh, il numero di interventi in sospeso quindi il carico di lavoro e poi potrei avere un campo per inserire un bottone quindi potrebbe essere la squadra 7 che ha come carico di lavoro 5 interventi la squadra 3 che invece ha Vabbè, partiamo da quelle più scariche quindi magari queste sono 2, l'altra ne ha 5 la squadra 4 che ha sette interventi e quindi in qualche modo questo signore dovrà selezionare, no, aggiungiamoci magari un bottone, adesso sto cercando di capire come fare ad allargare l'ultima colonna, eh, selezionare, mettiamo qualche cosa in modo da poter avere dei bottoni mettere qua per scegliere quella squadra. Okay. Quindi qui stiamo modellando il passo. 3, ricordiamoci, era visualizza i dettagli della richiesta, ok, ce l'ho nella parte precedente, la metà alta della pagina, visualizza l'elenco delle squadre candidate, c'è una tabellina nella parte bassa della pagina e l'ufficio di manutenzione seleziona una squadra da incaricare scegliendo uno di questi bottoni. Questa tabellina non è particolarmente interessante da vedere, cioè, sono, è anche difficile da leggere con quei numerini messi lì, solo che noi non abbiamo... Non abbiamo pensato magari di dare un nome alla squadra, oppure qui potremmo dire chi è il caposquadra, squadra, per dare qualche elemento in più, perché non possiamo prevedere che l'ufficio cioè di gestione si ricorda a memoria i nomi delle squadre. È la squadra 46, quella era già, no? Quindi se vogliamo potremmo essere un pochino più esplicativi, ah, magari aggiungendo anche il caposquadra tra le informazioni. Ah, quindi magari abbiamo Mario Rossi, Paolo Bianchi e Antonio Verdi. cose di questo genere. Adesso Sì? Quindi nel momento in cui si prema e scegli, in automatico il sistema si collega con l'app del caposquadra, giusto? Sì, a questo punto, allora, dal punto di vista del caso d'uso, quando io premo scegli, ciò che l'utente vede è che il sistema ha confermato che, che la squadra è stata incaricata. Punto. Questo è ciò che l'utente vede. Ciò che fa il sistema non compare qua, non ce l'abbiamo scritto nel caso d'uso, ma ce l'abbiamo scritto nel diagramma dell'attività. Quando eh, qui siamo, qui dentro, l'ufficio manutenzione seleziona la squadra da incaricare, quindi poi il caso d'uso si chiuso, appena chiuso il caso d'uso il sistema manderà il segnale e arriverà al, al squadra che triggererà un d'uso che vuole che il caposquadra stesso che deve dire di sì o di no quindi in questo aspetto non lo consideriamo perché abbiamo detto che questo non lo consideriamo perché l'ufficio no, di manutenzione ha finito il suo lavoro che è quello di incaricare la squadra perché non abbiamo se poi dopo carico, come è successo che soltanto l'incarico senza la l'obiettivo del nostro caso d'uso lo rileggiamo è dare l'incarico quindi l'obiettivo è proporre ad una squadra l'intervento. L'obiettivo non è fare in modo che almeno una squadra accetti. E allora ci penserà però il sistema, io in questo momento devo proporre a una squadra, poi se per caso questa squadra mi dirà di no, sarà il sistema che mi obbliga, mi chiede di nuovo di proporre la stessa cosa ad un'altra squadra. Allora in questo caso sarà un'altra esecuzione, dello stesso caso d'uso, per una squadra diversa, ma per lo stesso intervento. Quindi qua non aspettiamo che arrivi la risposta. Non aspettiamo che arrivi la risposta diciamo, perché eh, potrebbe richiedere un tempo lungo e non si può presupporre che l'ufficio di e rimanga fermo, bloccato su una schermata per aspettare quella risposta. E quindi dobbiamo liberarlo, ok, tu la tua parte l'hai fatta, se ho altro da farti fare ti avviserò. Quindi in questo caso, questo che è il passo a questo punto eh, 3 e 4, gli altri erano 1 e 2, si concluderà con un'unica pagina di conferma, quindi duplichiamo questa, in cui possiamo dire eh, squadra incaricata, Quindi diciamo che la squadra incaricata è stata, lui ha scelto la seconda e quindi riportiamo solamente le informazioni della, della seconda squadra, perché per qualche motivo ha scelto la seconda anziché la prima. Il testo era molto generico, diceva il sistema non una conferma. Quindi potremmo immaginarci una pagina bianca in cui c'è scritto che, OK azione confermata. oppure potremmo qualche taglio in più. Immaginate che l'utente fosse in questa pagina, clicca su questo bottone e arriva. No, scusate, questo, scegli. Devo toglierlo e arriva su quest'altra video. E da qui clicca su scegli e arriva qua qui ci sono le informazioni presentate nello stesso modo perché questa volta non più in forma di domanda ma in forma di conferma. e questo è il nostro passo 5 che è quello che conclude con successo il caso d'uso altrimenti abbiamo un'unica estensione non esistono squadre disponibili che è un'alternativa al passo 3 questo vuol dire che quando l'utente clicca su assegna una squadra, di solito arriva questa videata che gli mostra quali sono le squadre disponibili, ma può capitare che non ci siano squadre disponibili. Allora in quel caso eh, eh, arriverà una pagina molto più triste di questa, in cui eh, anziché fare l'elenco delle squadre disponibili permette di sceglierne una ne dovrò dire solamente purtroppo non non ci sono, al momento non ci sono squadre disponibili e, e qua termina sì, fine. e questa è la pagina di errore che rappresenta il passo 3 3b 3A 3A Dimmi su carta Allora, su carta eh Tutta la cornice del browser non serve dettagliarla con tutti gli orpelli, basta, basta un rettangolo e si capisce che questo è un browser, quindi non, è, non dovete fare la casetta, le freccioline, eccetera, eccetera. Eh, I contenuti ci vanno, nel senso che, eh, vabbè, questa parte qua tu dici, questa parte qui me la devo ripetere quattro volte, no, cioè, no la prima volta la, la fai vedere per vedere che cos'è, poi le volte successive puoi scrivere segnazione pervenuta e poi sotto magari dei trattini... Per indicare, il, diciamo così, lo spazio impiegato senza dover riscrivere ogni volta, no, no assolutamente. Eh, L'importante è che sia chiaro quali sono le informazioni specifiche della pagina, qui abbiamo per comodità riportato le stesse informazioni in più pagine, perché era anche utile per dare il contesto all'utente, però una volta che l'abbiamo scritto una volta puoi dire questo qui, questo blocco è identico con l'altro. Mm. Eh, Ricordatevi però di scrivere a fianco a quali passi si, si riferisce, perché poi a volte i mock-up sono sparsi su fogli diversi e, e quindi è, è utile no, avere la, la corrispondenza con i passaggi delle, della narrativa. Ecco, una cosa che ho visto fare da alcuni eh, è di stamparsi delle pagine, già con questo sistema qua, del bravo per fare ad esempio, cioè dei fogli bianchi su cui stampi magari due per pagina, la, la, la finestra non è che si arrosò, ti risparmia il tempo di fare un rettanto, no? Un, un, un trucchetto, in certo senso, di avere delle pagine. Una volta ti portavi i fogli squadrati, non doveva già eh, presente la cornice. Ecco, si può fare, se, se vi fa comodo, no? se vi trovate comodo, potete anche usare questo metodo. altrimenti non è eh. Non andiamo a vedere ovviamente la, la completezza dei dettagli grafici. Sicuramente andiamo a vedere la, la, la completezza dei contenuti e coerenza dei contenuti. No? Ad esempio qua, mettere il nome di una squadra non l'ho potuto mettere perché non ho l'attributo nome dentro la tabella squadra. Allora, o me l'aggiungo in modo concettuale pensando che quando inserisco una squadra è un nome, eh, altrimenti non, non lo posso scrivere. Se fosse qua sarebbe un problema. No, eh, Presuppone di visualizzare un dato che in realtà non esiste. Ok. E questo direi che conclude. Abbiamo salvato tutti i mockup, sì. Ok. Conclude il nostro esamino, il nostro primo tema d'esame. Ok, allora, tutto il materiale abbiamo salvato. Ehm, io continuerei, come dicevo la volta scorsa, magari andando a riprendere, per così mettere a frutto tempo che ci rimane l'altro tema d'esame che vi abbiamo proposto mercoledì in laboratorio. Ci avete già lavorato, quindi su questo non stiamo facciamo, a riragionare sul testo, cerchiamo di andare più mirati verso la soluzione, se cioè almeno eh, riusciamo ad avere almeno due esercizi completamente risolti. Allora questo era, tanto per ricordarcelo, quello sullo studio medico in cui c'erano i pazienti che in qualche modo dovevano prenotare eh, le visite cancellarle c'era un meccanismo di subentro no? rispetto alle, eh, alle visite prenotate e nello stesso tempo sembrava un po' diciamo, in secondo piano ma era quasi ugualmente importante eh, il fatto che i dottori fornissero delle disponibilità da parte loro perché poi alla fine erano era le disponibilità sulle quali i um, i pazienti potevano andare a richiedere una visita. Allora, se partiamo da questo e partiamo dal modello, facciamo un nuovo progetto, e partiamo dal modello delle classi. Allora, quali erano i concetti principali che ritrovavamo in questo esercizio dello studio medico? Beh, sicuramente c'era il paziente e c'era il medico. vengono okay. chiamati paziente e dottore o medico, quindi sicuramente una classe che rappresenta il paziente e una che rappresenta il medico, che devono mh, gestire, degli per i quali il sistema deve gestire degli appuntamenti. Allora, che cosa sappiamo del paziente? Non ce lo dice quasi il sistema, sappiamo che esistono, avranno un nome, avranno un'idea, avranno... però non è particolarmente, sicuramente vedete che eh, al paziente dobbiamo mandare un sms, quindi il numero di telefono lo dobbiamo conoscere, eh? non è esplicito, le informazioni sui paziente sono le seguenti come a volte c'è scritto, ma invece qua dobbiamo un po' andarcele a, a, a ricercare. Allora essenzialmente la cosa importante è che diamogli un nome, poverino, e almeno un numero di telefono. Il telefono ci serve di sicuro per mandargli una, un sms. Del medico che cosa sappiamo? Il medico sappiamo le specialità o la specialità. E le specialità che i medici offrono ehm, sono codificate, sono un elenco ben definito. Infatti quando il paziente prende un appuntamento deve specificare qual è la specialità per la quale. Io voglio prendere un appuntamento con uno specialista di oculistica, no? perché devo rifarmi gli occhiali. E, e allora il sistema deve sapere quali sono i medici che si occupano di quella specialità. Quindi in qualche modo ciò che collega in qualche modo mettere in relazione il medico al paziente è sicuramente la specialità non è un attributo di medico ma è un elenco a parte la denominazione della specialità e noi sappiamo che il medico è eh, diciamo qualificato in specialità quel medico qualificato in quella specialità. Allora, una cosa che dobbiamo capire un po' bene dal testo riguardo alle cardinalità, che è una specialità, ovviamente, può esserci più di un medico per una determinata specialità, e quindi qui abbiamo una cardinalità che è sicuramente zero a molti, speriamo che sia uno a molti, già cioè che sia almeno un medico, ma magari è una specialità un po' strana, l'abbiamo prevista, ma non c'è nessuno ancora che ci lavora. E invece un medico... Può avere più di una specialità? È chiaro dal testo se lo sia o no? E vediamo. Il sistema conosce per ogni dottore di ogni specialità le fasce di disponibilità. Il paziente un appuntamento per una delle specialità gestite. I pazienti possono cancellare l'appuntamento, la gestione della cancellazione non lo dice, no? Cioè, se un medico può avere più di una specialità oppure ne può avere una sola questo testo mi pare che non lo dica e allora desigiamolo noi eh, sicuramente ne deve avere almeno una se no che ci sta a fare ma volendo non ci sarebbe nulla di male se ne avesse più di una no. oppure lo vincoliamo non ci cambia un brand è solo un'informazione che abbiamo aggiunto noi e chiaramente è giusto in entrambi i casi perché il testo non, non propendeva per nessuna delle due alternative dopodiché eh, tutto il, questo modello concettuale si basa su un concetto di appuntamento cioè il paziente fa una richiesta di un appuntamento per una specialità il paziente Inserire, lasciamo perdere che può essere lo studio che inserisce la richiesta per conto del paziente. Ma questa richiesta che cos'è? una richiesta di appuntamento, chi lo fa e come lo fa, ce ne occupiamo dopo. Ma può inserire una richiesta di appuntamento per una specialità gestita, specificando fino a tre alternative, giorno e fascia oraria. Queste alternative sono alternative libere se io non ti faccio scegliere i giorni no, ma come è scritto questo testo non ti dico guarda che il loculista c'è il giovedì mattina ti dico dammi tre alternative libere quindi una richiesta di appuntamento usiamo pure il termine richiesta non è ancora un appuntamento però una richiesta è qualcosa che è caratterizzato da tre fasce orarie alternative, una fascia oraria composta da una data e un intervallo orario, e una specialità e eventuale urgenza. Sono queste tre informazioni che acquisiamo in fase di richiesta. Quindi la richiesta ovviamente proviene da un paziente, quindi il paziente, facciamo in questo verso, richiede una richiesta, la richiesta è relativa a una specialità e può comprendere tre fasce orarie possibili e allora mi faccio una classe fascia oraria in cui inserisco tre campi che sono il giorno che è una data ora inizio un orario, chiamiamolo time, ora fine, time, e quindi diciamo così un'ipotesi di fascia oraria. Questa richiesta ha un solo attributo suo che è l'urgenza, che è un booleano. E il paziente non richiede un medico, richiede una visita specialistica per una determinata specialità in una serie di possibili fasce orarie. Quindi come cardinalità la richiesta è richiesta da un paziente, uno, è relativa a una specialità e quindi sulla base di questa specialità si trova, il sistema troverà quali sono i medici possibilmente da contattare e la richiesta può avere da 1 diciamo a 3, correggiamolo fasce orarie. Poi per genna, non so se... Sì. sono due, due, due punti in cui parla di urgenza. No? Uno dice è possibile indicare che si tratta di un'urgenza. E quindi è, è urgente oppure no. Poi dopo, più avanti, dice che quando devo spostare eh, un appuntamento... Aspetta che non lo trovo più. Eh, si apre... ecco, a partire dai pazienti con l'urgenza più elevata. Allora, questo è... Cosa è un'urgenza più elevata? Come fa uh, il sistema a determinare se è un una, una richiesta di appuntamento urgente è più urgente di un'altra richiesta di appuntamento anch'essa urgente? Um, non posso neanche dare in mano all'utente dimmi quanto sei urgente. Se no? cioè mi dici di più urgente io ti chiamerò prima. No, non, eh, non funziona no, perché tutti direbbero, tutti direbbero comunque il massimo. Questo lo potrei interpretare, almeno è un modo possibile, io lo leggerei così, quelli che sono richieste urgenti giacenti da più tempo. È, è sbagliato dire che sia un'urgenza più elevata. Eh, la tua interpretazione ha senso, nel senso che dico che l'urgenza per me è un valore, 1, 2, 3, 4, 5, ma chi lo mette il tuo valore? Eh, qui, se fossimo in un ospedale, c'è il triage in cui c'è il che che segna il livello, no? c'è bianco, c'è rosso, eccetera. Se, se lo chiedi al, al, all'utente finale mm. o c'è un meccanismo per cui più ti dichiari urgente più paghi ma allora non è urgenza in certo senso e diventa poi una scala di priorità non è più urgenza no? io voglio pagare di più quindi voglio passare davanti. allora io questo l'avrei inteso in questo senso ti devo ordinare alla fine perché poi me lo dice no? Dando poi la precedenza, a quelli che erano già in vista da terra, eccetera, eccetera. Quindi io vado a pescare gli elementi delle persone ordinati cronologicamente, ma prima prendo quelli urgenti ordinati cronologicamente e poi prendo quelli non urgenti sempre ordinati cronologicamente. Io riprendo così. Um... Ok, allora, questo è ciò che dà il paziente, poi c'è ciò che dà il medico. Ogni medico fornisce delle disponibilità, dice. Oggettore fornisce, il sistema conosce, non è che conosce dall'alto, che il medico gli ha detto quali erano le fasce di disponibilità. Punto, fermiamoci qua. Come fa il sistema a conoscere per ogni attore le fasce di disponibilità? E dovrà esserci una relazione qua tra medico e fascia oraria disponibile. Io quello che mi sto immaginando è che questa fascia oraria di fatto sia un'agenda, un libro, un tabellone con delle caselle in cui parte vuota questa tabella, per ogni giorno ci sono n fasce orarie possibili, dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10, poi magari queste fasce orarie possono essere di durata diversa, perché alcune visite sono più veloci, altre sono più lente, ma in un predefiniamo quelli che, ah, eh, che sono gli slot temporali no? in cui possono avvenire le visite e quindi ogni medico si va a infilare in alcune di queste caselle dice ma io qui posso, io qui posso, io qui posso, io qui posso e qui me lo registro ovviamente man mano che il tempo procede, passiamo da gennaio a febbraio, da febbraio a marzo si creeranno dei nuovi fogli e il medico dovrà dire senti per la settimana prossima dammi di disponibilità, e così via, no? come un'agenda condivisa e la stessa cosa fanno i pazienti vanno a scegliere, perché il testo dice inserire delle giorni fasce oraria alternative. Però io non voglio neanche il paziente che come fascia oraria mi metta dalle 9.32 alle 10.07. Cioè io non sono mai a in una cosa di questo genere, le fasce orarie magari le definiamo noi. E lui potrà sceglierne tre, scegliene tre nella griglia che mostriamo qui non c'è scritto che deve essere libero al minuto, al millisecondo, la disponibilità del paziente, altrimenti non riusciremo mai a Ok? Allora io mi immagino questo come il calendario su cui sia i pazienti da un lato indicano quando sarebbero comodi, sia i medici indicano quando sarebbero disponibili a visitare. E quindi queste disponibilità del medico sono molte, in ogni fascia oraria potenzialmente possono esserci ovviamente più medici disponibili, nel limite del, dei locali, cioè non posso avere 100 medici di un'unità. Ma in realtà queste sono disponibilità, non è detto che poi vengono assegnate veramente. ma sì, che una necessità media separata, cioè quelle del paziente e quello dei. Sono modi diversi di vedere le cose, no, nel senso che io. Posso farvi un, un, un, una, un esempio, una soluzione possibile. Eh, L'altra soluzione è il medico disponibile fascia oraria, eh, paziente richiesta fascia oraria e le tiene separate, dopodiché il sistema le deve fare le deve confrontare. Poi alla fine il modo in cui gestisce questa informazione non è, non è diverso. Okay? Eh, se vogliamo forse la differenza sta nel, nel come vengono gestite queste tabelle. Io la penso così, pensando che tanto le fasce orarie le posso predefinire tutte vuote da una settimana all'altra, da un mese all'altro. Ok, è una possibilità. L'altra possibilità è che una fascia oraria, diciamo così, non esiste finché non è stata creata o meno richiesta da un paziente o non è stata indicata come esistente da un medico. Allora le creo separatamente. Poi a un certo punto però il sistema dovrà dire c'è una fascia oraria nello stesso giorno, nella stessa ora che è stata richiesta da un paziente e fornita, fornita da un medico e quel confronto è uguale. Quindi, Cambiamo molto. Ehm, quindi in questo caso il sistema sa per il dottore specialità e segna praticamente il migliore spaccia orario compatibile con le richieste del paziente. Vabbè, quello voglio dire migliore, non lo sa solo lui, ma vuol dire che se una di queste tre è buona, allora viene assegnata. E quindi questa richiesta diventa un appuntamento. altrimenti il sistema propone fino a tre alternative. Allora, qui abbiamo due possibilità, o eh, la richiesta diventa un appuntamento vero e proprio, quindi la fissiamo in una di queste date, e io chiamo richiesta quando siamo ancora nell'ipotesi, lo chiamo appuntamento quando sono sicuro che è stato confermato nella data in cui il medico c'è e quindi quello slot è occupato, anche per il medico oppure il sistema propone delle altre alternative. Allora, come lo modelliamo questo? Beh, da un lato possiamo dire che se questa richiesta è diventata un appuntamento, a me viene tanta voglia di creare un'altra classe che si chiama appuntamento, che ovviamente nasce da questa richiesta, quindi una richiesta viene confermata e diventa un appuntamento è un po' come abbiamo fatto nel sito precedente poi in realtà se volete, visto che la relazione della richiesta appuntamento è una, una relazione sempre sicuramente 1 a 1 al massimo 1 a 0 se non viene confermata siete liberissimi di collassare queste due classi in una sola è la stessa cosa però se viene confermato l'appuntamento, questo appuntamento sarà in una fascia oraria ben precisa Orario. A questo punto spostiamo questi numerini che qua confondono. È una fascia oraria unica. Sì. Ma collegando direttamente direzione con la fascia oraria, dovremmo evitare la relazione tra appuntamento e gestito. Dovremmo evitare la relazione tra appuntamento e gestito. No. C'è automaticamente ho capito il fatto tu dici il fatto che io l'appuntamento sia fissato in una certa fascia oraria tu dici mi permette di capire qual è in modo univoco qual è la richiesta a cui tale appuntamento è relativa no no perché non abbiamo un medico solo capito? quindi questa fascia oraria possono essere disponibili sette medici diversi allora io che cosa ho confermato Anzi, infatti ci sono dimenticati di indicare le cardinalità qua, cioè in una fascia oraria quante richieste posso avere? hai voglia? posso avere molte richieste, alcune in conflitto tra di loro cioè sulla stessa specialità altre invece non in conflitto tra di loro se uno serve so, a male alla schiena l'altro invece um, a mal di pancia hanno due specialità diverse quindi in realtà per ogni fascia oraria posso avere un numero arbitrario di richieste e idem per ogni fascia oraria Dici quanti appuntamenti possono esserci? E anche più di uno. Se il mio studio ha più, più ambulatori, in quella fascia oraria posso avere un medico che visita un ambulatorio, un altro medico che visita un altro ambulatorio e quindi posso avere, soddisfare in quella fascia oraria anche più di un appuntamento. E cerco di mettere un molti se ce la faccio. Dimmi. Appuntamento? Un'associazione? Tra? Richiesta? Ah, ok. Allora, no, ehm, allora tu dici: ma perché devo fare questa occasione di appuntamento? Io qua ho già tre relazioni, se una mi è stata approvata, questa qui la coloro di giallo, o meglio, metto un'association class che mi dica questa è una. Eh, ipotesi approvata oppure un'ipotesi non approvata. Se fosse l'unico meccanismo di fissare un appuntamento, sì, ma questo non è l'unico meccanismo di fissare un appuntamento, perché abbiamo un secondo, questo è il primo passo, poi c'è il secondo passo, cioè quello in cui ehm, il sistema propone le alternative, Allora, se il sistema propone delle alternative abbiamo di nuovo un'altra relazione sempre tra richiesta e fascia oraria che è alternativa proposta. Che normalmente non c'è, cioè nessuno valorizza questo, ma viene valorizzato questo valore solamente quando sistema non trova tra le ipotesi nessuna soddisfacente, quindi crea lui delle tre alternative proposte e quindi l'appuntamento può essere una di queste o una di queste o ancora una di quelle della lista d'attesa. Quindi non posso andare a semplicemente selezionare una di quelle. Okay? Quindi l'alternativa proposta dal punto di vista del modello concettuale si comporta esattamente nello stesso modo di un'ipotesi semplicemente la stessa cosa mi dice che una certa richiesta può essere soddisfatta in una certa fascia oraria la differenza è chi l'ha creato questa l'ha creata l'utente, questa l'ha creata il sistema ma dal punto di vista della creazione delle informazioni sono esattamente la stessa cosa dimmi ma io potrei mettere come attività un appuntamento data e avanti anzi creare la relazione dentro appuntamento vuoi mettere date e ora e quindi non ti serve più la relazione orario perché vuoi farti del male eh, ho già l'informazione sulla data e ora del giorno tra l'altro mi dici anche quali sono i mezzi disponibili anzi adesso devo passaggine in più eh, se io metto date e ora poi devo andare a e ce l'ho già qua è eh. come dire il calendario anziché scrivere l'appuntamento scrivo sul calendario condiviso ho ehm, un, un foglio di carta a parte in cui lo scrivo sto duplicando un'informazione, quell'informazione di quella data e ora c'è nelle ipotesi, ma la ricopio anche nell'appuntamento. Non ci guadagno nulla. Eh, non ci ho ancora pensato, adesso ci arriviamo, stavo finendo l'alternativa. Eh, gli attributi appuntamento per adesso non ne vedo, c'era il medico ma è una relazione, ma adesso ci ragioniamo. Allora, fatemi mettere la cardinalità sull'alternativa. L'alternativa proposta può essere 0 eh molti da questo lato e 03 zero, zero da quell'altro lato. Quindi dal lato 0 eh, molti, no, lato B, 0,3 metto 0 e non 1 come cardinalità minima perché può darsi che di alternative proposte non ne abbia nessuna perché non è il cardine di Sì. La soluzione che avevo fatto è laboratorio, sì. cioè concettualmente era un po' diversa perché avevo formato una classe alternativa mm? e avevo messo giorno e inizio e la fine. Sì. oraria e questa del paziente poi abbiamo un'altra classe quella dei medici con la disponibilità che però sono la stessa cosa l. perché quella classe che tu dici alternativa in cui c'era giorno ora eh, ora ora ora durata e invece la disponibilità dei medici dove c'è giorno ora è durata sono la stessa e poi cosa poi abbiamo alternativa con eh, la disponibilità dei medici eh si sì. eh, eh. cioè è uguale ah, però la ah, prende più IT, cioè avete la tendenza a disarticolare le informazioni in funzione della provenienza o dell'uso che si ne fanno no? allora il fatto che ci sia un appuntamento proposto dal paziente, proposto dal medico proposto dal sistema ma la natura sua è la stessa è sempre un intervallo orario allora se non ho attributi diversi se non ho modi diversi di usarlo eh, cerco di riconoscere che queste due in realtà sono Due modi diversi di ottenere il nostro supporto no? e quindi è più comodo se li unifico in un'unica classe. è Più comodo, eh? non è che sia sbagliato farlo. Però avresti due classi che in realtà contengono le stesse informazioni e usi una in un caso e l'altra nell'altro caso, e quando devi andare a chiederti tipo, ma questa richiesta qui. Eh, quale alternativa aveva di fare tre ricerche diverse in una tabella, l'altra in un'altra tabella, perché le più relazione possibili. Ok, eh, allora, nel caso invece in cui sia confermato, cosa, come proseguiamo da qua, quindi questo appuntamento che informazioni ha? Allora, questo appuntamento, innanzitutto, conferma una richiesta che proviene da un paziente ben preciso. La conferma, la conferma in uno slot orario ben preciso. La specialità la conosco già, l'unica cosa che non conosco ancora, e la devo fissare in questo momento, è il medico. Perché il sistema nel momento in cui mi conferma l'ipotesi, oppure l'alternativa, eh, perché poi è la stessa cosa, una volta che quella l'alternativa è confermata, crea un appuntamento che copia, tra virgolette, quella informazione di giorno, data e ora, ma in quel momento so che c'era un medico disponibile. Allora, da fascia oraria a medico non è univoca, perché visto che abbiamo quello che dicevamo prima, abbiamo più studi, più medici che lavorano in contemporanea, e in parallelo, da fascia oraria non si arriva a medico in modo univoco, con questa mia impostazione. Con l'impostazione che ha fatto qualcun altro invece in cui la fascia oraria è una classe privata che il medico si fa, allora magari un, un uno qua e non molti. Allora si semplificava la vita poi in fase di assegnazione, con la fascia oraria era, non diventava più giorno, data, inizio, fine, ma la fascia oraria del medico tizio. Quindi il tizio ha le sue fasce orarie, caio, caio ha le sue fasce orarie e anche se capita che siano parallele le tratto come due oggetti distinti. Lo posso fare benissimo. Ho allora, il vantaggio è che una volta che ho identificato la fascia oraria, automaticamente so anche qual è il medico che l'aveva proposto. Quindi è come se avessi tanti calendari diversi, uno per ciascun medico. Eh, privato in un certo senso, in cui in ogni slot o ci sono io o non c'è nessuno. Andava benissimo così. Io avendo fatto così, condividendo gli slot orari, eh, a questo punto mi manca l'informazione nel momento in cui ho, ho capito, ah guarda, in quello, quello slot orario che mi ha richiesto c'è il medico tizio disponibile, allora lo blocco in questo slot orario e blocco anche il medico. Quindi l'appuntamento devo dire anche... E da dove lo faccio passare? Eh, da qua, scusatemi. Il medico assegnato. L'appuntamento assegna un medico. Ovviamente il medico avrà tanti appuntamenti possibili assegnati. Quindi, caro medico, tu ti hai dato tre disponibilità, 4, 10 disponibilità, io, io sistema ti dico che sei stato assegnato a due appuntamenti che si trovano in questa o in quest'altra fascia oraria. tra quelle che hai segnalato, se cioè, il sistema non fa designo ovviamente. Potremmo anche disegnare un Ok? l'ho disegnata qua che si sovrappone apposta, perché ricordo un qualche tempo fa durante un esame c'era uno studente che mi ha chiamato nel panico dicendo come faccio, non riesco a disegnare questo diagramma, perché? Perché lui problema. eh sì, perché si incrociano le righe, mi hanno detto che non si devono incrociare, no? Allora lui cercava di fare dei giri strani con le relazioni per non farle toccare, in realtà non è vero, cioè, a volte ci sono delle, delle false verità che si manifestano così. Totalmente incontrollabile. Quindi, vi faccio almeno fare un esempio in cui ci sono diciamo, le lingue che si incrociano, anche se potrei passare l'argo e non farle incrociare. Eh? Ok, um, appuntamento: mi serve sapere altro? Beh, innanzitutto c'è il discorso di cancellazione subentri. No, direi che se tutto va bene adesso poi c'è tutto il discorso delle strategie e dei suoi eh, ma finora se tutto va bene lei era preoccupata che non avessi degli attributi qua ma neanche sforzandomi forse metti l'orologio del il giorno ho eh, già tutto ciò che mi serve so chi deve andare in visita da quale tutore in quale giorno a quale ora per quale specialità a te mancava qualcosa no? ok allora per ora no sì, assolutamente. Si può lasciare una classe senza attributi, noi dobbiamo immaginarci che le distanze di una classe hanno già una loro identità automatica. Cioè, è come se ogni classe avesse, è come se no, l'avrà già un attributo del tipo eh, codice, numero, identificatore automatico. Quindi anche se non ho nessun attributo, eh, io esisto. Esistono se non altro perché partecipano a un tipo di relazione tra l'altro, così come eh, il fatto che, ad esempio, ci siano due fasce orarie, in questo caso non lo facciamo, ma avessero due classi i cui valori degli attributi siano identici perché casualmente si chiamano allo stesso modo, sono nati allo stesso giorno, non le rende lo stesso oggetto perché ogni oggetto, ogni stato di una classe ha già una sua identità automaticamente, anche se non ho informazioni tutti. In realtà poi qua ce l'ho, ma ce l'ho attraverso la reazione. Ok, adesso allora, tutta la una parte della ehm, lista di attesa. Il paziente può accettare le proposte, e allora creiamo l'appuntamento, oppure crede di essere messo in una lista d'attesa. Allora, questa lista d'attesa cosa? Si, sì, dimmi. La domanda su. Sì. Se nel caso. Sì, certo. Hai dovuto metterlo lo stesso? No, no, sarebbe stata inutile, ridondante. Certo, se, se questo sì io perché sarei potuto risalire dall'appuntamento alla richiesta in modo univoco, a qui non ho messo cardinalità, c'è un 1. Dalla richiesta alla specialità in modo univoco, dalla specialità al medico in modo univoco se il medico fosse stato, se per ogni specialità avessi un medico solo. Non mi pare che sia tanto compatibile col testo, è eh, questo. Perché... Vabbè, non lo dice questo, quindi sì, poteva essere. Io ho in mente che visto che mi chiede di, di indicare la specialità e non indicare il medico, eh, questo sistema si è fatto proprio apposta per poter scegliere i medici, offre offrire più alternative al sistema. Però non c'è scritto e quindi andava anche bene qui. Eh, dicevamo, la lista d'attesa cos'è? Eh, è un insieme di eh, richieste insieme di richieste le quali non siano ancora state soddisfatte, cioè non si siano ancora trasformate in appuntamento. Allora, la possiamo modellare, ad esempio, semplicemente con una relazione ogni uno a molti, lista di attesa, che sarà una classe che contiene un elemento solo e contiene delle richieste. Di fatto è quasi una composizione, no? potrebbe essere vista come una composizione. Quindi ha 0 molte richieste, tutte relative a una sola lista d'attesa. Questo è un modo. Ok, queste richieste. Oh, scusate, non 1, 0, 1. Cioè, una richiesta può essere in lista d'attesa, sì, c'è, oppure non essere in lista d'attesa. Non è molto diverso che mettere un attributo booleano se in lista d'attesa sì no. La lista d'attesa non ha delle informazioni, semplicemente mi serve come contenitore no? per legare le altre. E queste richieste all'interno della lista d'attesa devono essere ordinate. Ordinate per urgenza, quindi se io questa lista d'attesa contiene in questo momento 27 richieste, io so che quelle urgenti vanno messe prima di quelle non urgenti e tra quelle urgenti e tra quelle non urgenti come le metto in ordine? Come dicevamo card data allora mi, da, mi manca questa informazione quindi dentro la richiesta devo anche inserire la data la data della richiesta eh? quindi la combinazione di urgenza e data mi permette di definire un ordinamento ben preciso sull'insieme delle richieste che sono nella lista d'attesa. Allora, quando una richiesta nasce, non è nella lista d'attesa. Ci sono le tre ipotesi, il sistema mi dice che queste ipotesi sono, non sono buone, non sono soddisfacibili, allora mi propone altre tre. L'utente può dire sì, va bene, mi va bene una di queste tre, oppure mi può dire non va bene nessuna di queste tre. Allora, a questo punto, mi metto in lista d'attesa e finisco. E non creo ancora nessun appuntamento. E, poi, e quindi sono arrivato qua a chiedere di essere messo in lista d'attesa. Poi c'è il passaggio successivo, i pazienti possono cancellare un appuntamento. Quindi un paziente che abbia già un appuntamento, quindi siamo già qui, decide di cancellarlo. Allora noi possiamo pensare che questa istanza venga proprio cancellata oppure possiamo avere un finalmente un attributo così l'è contenta che dica se è stato annullato oppure no quindi possiamo dire che un appuntamento può essere annullato io lo metto come attributo anziché cancellare anche perché ho già letto che più, più avanti mi chiede KPI, quindi è meglio tenermi traccia di un po' di informazioni e non cancellarle no? visto che poi dopo dovrò fare delle statistiche quindi può darsi che l'appuntamento venga annullato. Allora, l'appuntamento annullato è perso. Cioè, colui che l'ha annullato rinuncia, punto e basta. Ma in automatico libera una fascia oraria per un certo medico Allora, il sistema può andare a cercare e qui serve anche avere la richiesta sulla specialità non sul medico. Andare a cercare se c'è un altro, uno qualunque in lista d'attesa che sia in attesa proprio di una richiesta per la stessa specialità che è stata liberata da questo appuntamento cancellato ho già tutto semplicemente il sistema dice ah, è, già, è mai cancellato appuntamento, va bene questo lo segno come cancellato e poi vado a cercarmi l'elenco di tutte le richieste presenti in lista d'attesa che richiedono una specialità uguale a quella dell'appuntamento cancellato e le metto in ordine di precedenza e a questo punto invio notifica se poi non risponde può arrivare a 12 minuti il, cliente, il processo è eccetera eccetera a un certo punto questo processo si può concludere con l'affidamento di, con di un altro appuntamento a una richiesta che prima era d'attesa e quindi va portata portare l'istrattesa tutto questo processo non lascia non deve necessariamente essere modellato dai dati aggiuntivi, le informazioni ci sono già, mi permettono sempre di sapere se la richiesta è stata confermata in un appuntamento sì o no, se è vista l'attesa sì o no, per quale specialità è relativa, è una questione poi di processo. Questo. Ovviamente tutte le varie che vi ovviamente sono pericolose nel momento in cui tu sei in lista d'attesa... Ah no, attenzione, non ho detto una cosa. Dando la precedenza a quelli in lista d'attesa. Vuol dire che prima di tutto prendi quelli che sono in lista d'attesa, che non hanno ancora un appuntamento. Se per caso tra nessuno di questi ci fosse qualcuno che accetta o che soddisfa i criteri, quello slot lì è libero, è vuoto, è uno spreco, ok? Stiamo sprecando soldi perché abbiamo un medico lì pronto ma non c'è nessuno da visitare. E allora cerchiamo di spostare qualcun altro, qualcuno che magari abbia già un appuntamento. Ovviamente nei giorni successivi lo anticipiamo. A chi non fa il piacere essere anticipato quando è un appuntamento è stato due mesi, ti telefono e dicono guarda che ci è liberato un posto dopo domani? Sì, vengo. Prima parte da quelli che sono in attesa perché i poverini non hanno ancora... Ma esauriti questi posso passare agli altri. Allora, nel caso in cui stiamo parlando degli altri, un paziente che non era in lista d'attesa, che aveva già un appuntamento, ma che accetta lo spostamento nella fascia più vicina alle proprie richieste, a sua volta libera un buco più avanti. E quindi quel buco più avanti posso di nuovo fare il giro della lista d'attesa, fare il giro, esaurita quella, fare il giro degli altri appuntamenti successivi per cercare di risolvere. Okay. Quindi questo processo termina quando? O quando trovo un, una richiesta in lista d'attesa da soddisfare, allora poi la il buco e basta, non mi per nulla, oppure quando faccio un giro completo e nessuno dice accetto e okay. mi rassegno il buco. Okay. Nella gestione delle cancellazioni il sistema deve cercare prima di soddisfare per quanto possibile le richieste dei pazienti e successivamente non lasciare buchi nell'orario dei medici. Non so cosa voglia dire questa frase. L'ho scritta io credo, ma è ovvio che non lasciare buchi nell'orario dei medici è un obiettivo. Però in realtà i due, i due obiettivi sono convergenti nel senso che è eh, interesse sia del paziente che del medico avere tutti le sbordi possibilmente pieni ok quindi dal punto di vista del modello concettuale direi che essenzialmente abbiamo tutto, tutto ciò che ci serve per gestire quel processo dal punto di vista del processo invece salviamo questo Esame, studio medico. Quindi mister ci essere di Non ho capito che non è che essere anche un attributo di richiesta. Potrebbe essere un attributo di richiesta, sì. In attesa, potrebbe essere un attributo di booleano, in attesa sì o no. C è sì, sì, certo. la stessa cosa. Ok. Um, Dicevamo, dal punto di vista del processo, quindi il modello di processo, quali sono, a livello macroscopico, i processi che dobbiamo fare. Allora, eh, sicuramente c'è un processo a lato medico, più facile, in cui il medico indica le proprie disponibilità. Questo è il sintesi rispetto agli altri. Lo possono fare in qualunque momento andando a riempire il calendario. Quindi è un token a parte. Poi può esserci eh, un processo in, che gestisce la richiesta, la parte diciamo sincrona della richiesta. Se quando io mi collego faccio richieste, le alternative, mi dice sì, mi dice no, se mi dice no mi dà le altre alternative, accetto o non accetto, e questa parte di processo inizia col paziente che vuole fare una richiesta e termina con questa richiesta o assegnata a un appuntamento oppure messa in stato di tutto questo avviene tutto consecutivamente, c'è una procedura sequenziale ben precisa, tra l'altro c'è un attore solo che è solamente il paziente, e è sufficiente per gli appuntamenti che riescono ad essere soddisfatti subito. E poi c'è l'altra procedura che è invece è quella dello, della cancellazione dell'appuntamento in cui hai un utente che cancella l'appuntamento e che scatena tutto un processo che va a contattare gli altri utenti e così via. Quindi gli eventi che scatenano l'avvio dei processi possono essere il medico che aggiorna le ore, il paziente che vuole chiedere un appuntamento o il paziente che vuole cancellare un appuntamento precedente. Poi questa cancellazione a sua volta è più complicata di quanto non potrebbe essere semplicemente depennare perché stiamo cercando di ottimizzare le risorse. quindi io ci vedo questi tre almeno processi dopodiché nel processo della cancellazione possiamo pensare a un processo unico che coinvolge almeno tre parti il, il paziente che cancella il sistema che deve trovare una soluzione e il paziente che viene invitato a riempire quel buco Eh, poi potremmo decidere se questi tre li mettiamo tutti nello stesso processo oppure se parliamo di due processi diversi li facciamo comunicare tra questi due processi facendo la richiesta e la risposta in modo ad esempio, simile a quanto abbiamo fatto con, con, con l'esercizio precedente. Però... Allora eh, partiamo con la versione semplice. Quindi la versione semplice è facciamo un diagramma dell'attività che chiamiamo medico fornisce disponibilità. disponibilità. Possiamo avere un secondo diagramma delle attività. in cui abbiamo che il paziente inserisce richiesta e poi un terzo diagramma dell'attività quando un paziente cancella un appuntamento. l'inserimento di una richiesta, avevamo un po' messo da parte una mezza frase che era tra parentesi, eh, un paziente può inserire una richiesta oppure un addetto dello studio contattato telefonicamente dal paziente. Allora, come gestiamo questo addetto allo studio? La, domanda, la prima domanda che dobbiamo farci è le azioni che fa l'addetto allo studio sono diverse dalle azioni che farebbe il paziente? No. Salvo il fatto che il paziente quando si identifica, quando entra nel sistema, il sistema già sa chi è, per cui è inserito la sua so password, quindi conosco chi è il paziente. Mentre invece l'ha detto allo studio, lui sarà, diciamo così, diciamo, logato nel sistema con, lo suo, con la sua password, ha detto e come prima operazione dovrà scegliere qual è il, eh, il paziente di cui vuole inserire un appuntamento. Invece solo questo passaggio iniziale, quando io agisco per me, sono già identificato come sono entrato nel sistema, quando io agisco per un altro, prima di tutto devo dire chi è l'altro per conto di cui agisco e poi faccio la stessa cosa poi per il resto delle azioni si comportano allo stesso modo. Quindi ciò che cambia un pochino è l'inizio no? di questo processo. Noi possiamo avere un processo che è relativo al... Al... alle azioni fatte dal paziente direttamente da web e poi si fa un processo che è praticamente lo stesso con un'azione più davanti anzi la mettiamo nel successo con l'azione, qui diciamo che l'ha detto seleziona il paziente e poi da lì in poi si comporta esattamente come il paziente possiamo partire da questo se vogliamo che è quello più lineare quindi il paziente se una richiesta un... viene attivato il token è un singolo paziente che inserisce una nuova richiesta di appuntamento oppure l'addetto che inserisce una richiesta per conto di Un paziente. Alla fine è sempre una nuova richiesta, poi operativamente ci mette le mani sul sistema tizio, ci mette le mani sul sistema Caio, non importa, fanno la stessa cosa, ha, hanno lo stesso risultato. Io non ho scritto ovviamente, l'ha detto che inserisce una richiesta perché ce l'ha il telefono, perché sta comunicando elettronicamente perché. Non può stare una specifica del mio sistema il fatto che l'ha detto telefono. Telefono un messaggio con WhatsApp, oppure ce l'ha vicino, oppure l'ha incontrato al mercato se per un appunto su un pezzo di carta, non sappiamo. Quindi, se fosse il paziente ad agire, la prima cosa che fa il paziente è inserire la richiesta e indicare delle alternative. Quindi il paziente inserisce richiesta, qui in possiamo indicare, se vogliamo evitare di fare tanti blocchi, possiamo dire che in questa richiesta ci sarà sicuramente la specialità e tre ipotesi alternative e l'urgenza. Ho no. scritto solo per evidenziare che le ipotesi le metto specifico già in questo blocco. No? Oppure non è il paziente ad agire ma è l'addetto. Allora in quel caso avremo un'altra azione che dice che l'addetto seleziona il paziente interessato allora come faccio a conciliare questi due modi di iniziare il processo non posso fare così eh? non posso fare una freccia di qua e una freccia di là perché il token deve sapere dove andare Però il sistema può sapere se come prima opzione fornire questo o come prima opzione fornire questa. Perché può saperlo? Perché il sistema sa chi è l'utente che è collegato. Quindi il sistema può benissimo dire, guarda, se tu, utente collegato, sei un paziente ti mando direttamente qua. Utente uguale paziente. Scritto qua Utente, se invece non sei un paziente, ti farò selezionare il paziente interessato, quindi nel caso in cui l'utente uguale addetto. Dopodiché, dopo che l'addetto ha detto, selezionato il paziente interessato, posso tranquillamente tornare qui, adesso per correttezza dovrei, un, dovrei mettere un blocco di merge in cui far convergere i due flussi di elaborazione e da qui poi continuare in modo unico. Adesso. Poi per essere pignoli questo blocco qua non è più paziente che inserisce richiesta, è o paziente o addetto che inseriscono richiesta, dipende da chi è arrivato, chiunque dei due sia. Quindi se ci viene il virus della pignoleria possiamo scrivere paziente barra addetto. a far confluire in unico processo due piccole varianti poi se mi servisse noi in questo esercizio direi a un certo punto più avanti anche dire ma se sei un detto puoi fare cose leggermente diverse eh, possiamo sempre usare su tutto, cioè chiedersi chi è l'utente il token sa chi sono io la sessione di navigazione sa chi si è registrato il sistema quindi è un'informazione che conosco posso interrogare ho tutte le informazioni di processo va bene però ci fermiamo qua e lo terminiamo giovedì prossimo